Vincenzo eh, lavoro in agricoltura come agronomo in particolare in agricoltura biologica e vengo dalla Lucania proprio da quei luoghi che descriveva Carlo Levi in Cristo si è fermato a Deboli eh, io vivo tra l'altro in un paese grassano dove lui ha abitato durante l'esilio prima di andare ad Aliano nella Val d'Agri oggi proprietà delle multinazionali del petrolio e voglio partire proprio da, da Carlo Levi, nel senso che lui descrive nel suo libro eh, diciamo, la società rurale eh, di quel tempo, eh, la vita eh, grama eh, diciamo, dei, dei contadini, dei braccianti, molto è cambiato da allora eh, in agricoltura. Eh, cosa è successo? Sinteticamente, e questo ce lo confermano anche i dati dell'ultimo censimento eh, Istat sull'agricoltura, un censimento che prende in esame il periodo dal 2010 al 2020. Molto è accaduto, ma sintetizzando, io penso che quello che è accaduto si può, eh, diciamo, eh, dire, eh, c'è stato e c'è e continua ad esserci una, una trasformazione dell'agricoltura contadina nell'agricoltura capitalista. Cosa significa questo? Significa espulsione. Eh, di tantissime eh, aziende, di piccole aziende eh, dalla eh, diciamo da, da, dall'agricoltura eh, nonostante tutto ancora oggi la maggior parte delle aziende agricole in Italia la maggior parte della superficie agricola in Italia è gestita da aziende con meno di 10 ettari e però sono proprio queste che sono interessate dalla riduzione mentre aumentano le grandi aziende Quindi. Concentrazione del capitale fondiario della terra, dei mezzi di produzione nelle mani di eh, pochi che dispongono delle risorse eh, per la produzione è successo quello che è stato chiamato, eh, quindi, nell'arco diciamo dal dopoguerra ad oggi, è successo quanto non è successo dall'origine dell'agricoltura. L'agricoltura comincia 10.000 anni fa con la domesticazione del grano, degli animali, eccetera ed è andata avanti in maniera quasi diciamo senza grandi stravolgimenti fino al dopoguerra, nel dopoguerra entra la rivoluzione verde, i pesticidi, il cartello dei veleni che aveva prodotto i veleni utilizzati nelle guerre, si è riciclato producendo veleni per combattere eh, i, i, diciamo, le patologie, gli insetti in agricoltura, si è riciclato producendo eh, diciamo quello che veniva utilizzato per produrre esplosivi come il nitrato è diventato concime per eh, il terreno distruggendo la fertilità del terreno interpretando in questo modo la logica del capitalismo che guarda la terra come un supporto morto da cui estrarre eh, diciamo ricchezza la rivolu alla rivoluzione verde nel giro di pochissimo tempo si aggiunge la rivoluzione biotecnologica, quindi gli OGM, gli organismi geneticamente modificati con i quali il capitale addirittura si appropria eh, diciamo, della conoscenza, dell'intelligenza della vita coltivata da generazione e generazione di agricoltori, arrivando ad inventare addirittura semi che eh, non possono neanche essere riprodotti dall'agricoltore che contengono dei geni che non consentono la, la riproduzione per cui devono essere continuamente comprate ma alla rivoluzione biotecnologica si è aggiunta la finanziarizzazione dell'agricoltura, dell della produzione del cibo, oggi le borse scommettono perché è aumentato il prezzo? Per il problema della guerra sicuramente, ma anche per la speculazione. Oggi le borse scommettono sulla eh, penuria di cibo dovuta anche alla guerra e, e quindi i prezzi aumentano. Ma oggi siamo al punto della digitalizzazione, come si sta facendo nell'industria, si fa anche in agricoltura, eh, ancora una volta espropriando le piccole aziende non in possesso di capitali per dotarsi di macchine senza eh, guidatore o di, eh, quindi di big data entrano la multinazionale delle, dei dati entrano anche in agricoltura per estrarre anche qui eh, valore e, e, e tutto questo che comporta? Comporta tutta una serie di problemi che vanno contro gli interessi degli agricoltori legati alla terra, contro l'interesse generale delle comunità che ricevono il cibo e i servizi ecologici dell'agricoltura e questo significa desertificazione, questo significa lavoro servile, noi ricordiamo quello che succedeva ai tempi di Levi, la gente che andava a lavorare in campagna eh, per qualche chilo di grano o per qualche litro di olio al giorno e oggi eh, cosa succede ai, ai migranti eh, che vivono in condizioni che non si possono dire civili e sotto lo schiaffo del caporalato e quindi tutto questo diciamo, avanzamento tecnologico dell'agricoltura certamente non ha risolto il problema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura ma tutto questo significa anche cibo spazzatura, significa falso cibo, significa un'agricoltura, cioè un capitale che ha in mente un'agricoltura senza agricoltori, un capitale che ha in mente un cibo dove quello che viene prodotto nei campi è solo una materia prima da trasformare in maniera da rendere addirittura irriconoscibile nell'industria eh, alimentare, in maniera che da quella poi diventa appunto e qui la contraddizione capitale vita, no? In, in agricoltura si vede benissimo. Significa quindi consumo di suolo, significa eh, insomma mh, mh, tutta una serie di processi che vanno appunto contro gli interessi dell'umanità delle comunità che vivono sui territori. Eh, oggi io penso che eh, la, politica, la politica che noi vogliamo per eh, guidare la trasformazione del sud eh, non significa tornare indietro all'agricoltura contadina ma significa andare avanti verso una nuova agricoltura contadina pensate a quanti territori oggi abbandonati nelle aree interne del sud potrebbero essere rivitalizzati dal uh, ritorno uh, alla terra. Io vengo da una zona dove per millenni la gente ha vissuto, ha praticato la sovranità alimentare, è stata in grado di produrre quello di cui aveva bisogno e sono oggi paesi in cui non c'è più un mulino, non c'è più uh, un, uh, un mulino dove macinare il grano, produrre la farina perché ci hanno insegnato che bastava andare al supermercato a comprare la roba al minor prezzo possibile, la roba che veniva dai mercati, dai mm, territori, dove il cibo era ottenibile al minor prezzo possibile, al minor salario possibile, col più alto sfruttamento del lavoro possibile. Ebbene questo mito è, è stato infranto, credo io, perché oggi anche la globalizzazione è in discussione. Oggi non è più possibile aspettare la nave di turno, che viene a scaricare così facilmente a, a, a Bari il grano perché abbiamo problemi eh, per la pandemia che ha disarticolato la catena eh, diciamo di rifornimento globale abbiamo i problemi delle navi bloccate dalla guerra ma abbiamo i problemi della crisi climatica il prezzo del grano non è aumentato oggi è aumentato nell'autunno del 2021 quando la metà della produzione di grano che si aspettava dal Canada è venuta meno a causa della siccità e quindi abbiamo bisogno di tornare a un'agricoltura contadina basata sulla conversione agroecologica, sulla sovranità alimentare, su una giusta, sulla terra ai lavoratori e su un giusto reddito per i lavoratori. Una politica per il mezzogiorno non può fare a meno di una politica agricola.